a no, tutti ragazzi io sono Marco007 credo che una parte della sigla sia stata tagliata ma non ne sono sicuro allora um, come vedete uh, mi, è, mi, è, mi è arrivato un achievement all'apertura all del gioco questo perché uh, quando beh il principe fagiolino quando uh, attivo il gioco um, quando attivo il gioco, cioè quando spengo il gioco, eh, lo, lo, lo spengo quando è ancora attivo, quindi Cioè. Eh, cioè quando sta ancora nell'avventura, quindi io non esco dall'avventura, infatti gli achievement mi vengono quando lo riaccendo, ecco, spiegazione, anche se a quanto pare non lo spento visto che l'ho lasciato... La cimenta ha detto che l'ho lasciato avviato per 20 ore. Non so perché smash oggi a Malucario, perché me lo dà un sacco di volte. Bene, abbiamo sbloccato l'ultima aria del regno della luce i prossimi saranno tutti i prossimi uh, video saranno tutti sugli ultimi dungeon e poi sconfiggeremo il boss finale centurione il nostro speciale standard configge un intero esercito hai ah, cioè, visto che sono pure mini Casuale come sempre Mega Man Mega Man non mi piace molto Così piccole informazioni Solo che qui è utile perché fa, fa questa massa in alto. Così spacco le cose in alto e quando cado non li ammazzo tutti. Non lo so usare bene per questo. Sto facendo molte mosse a caso come questa. Perché io lo smash finale non lo conosco. Poi a quanto pare solo un pit c'aveva la la la barra smash, mentre gli altri pit no. E eh, quel pit con la barra smash è morto. l'abbiamo finito la odyssey che ha 21 lune Non so se è proprio così la Odyssey quando ha 21 lune. Ma credo, credo di sì. Pichu, il mio personaggio preferito. Uh, comunque qui veramente non avevo Pichu. Avevo Lucario, ma poi ho tagliato perché avevo fallito. Visto che avevo un limite di tempo. E quel Lucario <ride> l'avevo pure prima. Cioè Lucario. Lucario me lo danno molto spesso dai eh, con Pichu ho vinto subito buongiorno Odyssey farò la tua let's play un giorno un giorno forse e don't know sorelle Pegaso no <ride> prima il tiro, tesoro snack a volte gli avversari gli attacchi del nemico saranno più potenti facciamo potenti colpi e tale nemico potrei seguire un salto a mezz'aria in più questo non ci interessa quindi teniamo gli spiriti normali che abbiamo sempre Sono tre lucina, una con i capelli verdi, una rosa e una blu. Però blu scuro, non Come la lucina normale. Con il pennello... Non solo l'ho notato, in questa battaglia non si è vista affatto la, la faccia dell'inkling. Eh, con il pennello... Il pennello è molto forte, soprattutto se si è mazzi che si aumenta pure il... Il il sicuramente pure il Mello lo faccio dopo gli assistenti appariranno come avversari ma non possono essere colpiti quindi è inutile che metto Sheriff infatti visto che questa è una battaglia tagliata cioè l'ho tagliata perché avevo perso poi il lo ma c'è cioè un taglio per ecco per quella grande già per quella grande per quella buona però ah non l'ho tolto sherry Pronti? comunque prima c'era fuppi se vi interessa e, e um, non ho Vittoria! non ho vinto perché ci ho messo un casino di tempo eravamo tutti e due con una buona percentuale Solo che non riuscivo a sconfiggerlo. Ma a quanto pare con la pianta piranha re si rende tutto più facile. Ciao. Ciao ciao. Nemico man quando mangerà sarà più potente. È buco. Marte. Cioè comunque le, tutte le battaglie che vedrete finora saranno quelle vinte Quindi con Mart ho vinto sicuro E' d'ora in poi Tutte quelle che vedrete d'ora in poi Poi ho fatto un colpo critico ma non tutti i colpi critici sanno. sono fatali Questo lo era Molto raramente non sono fatali ma la maggior E quindi la maggior parte delle volte sono, sono fatali Quindi potete, potete cantare vittoria se, se avete fatto un colpo critico Oh, non l'ho neanche visto qual è il personaggio Non me lo ricordo Falco? No Lucario Di nuovo. Di nuovo Si continua a scappare Hai detto Falco le planche è come un pugnetto ed è morto un pugnetto si fa per dire super Stella, che è un asso quindi è piuttosto forte ma noi di più Peach, come ho detto in un'altra puntata è uno dei mini min, quindi questa battaglia è quasi sicuramente vinta Cioè è sicuramente vinta perché lo so già però quasi per voi neanche visto che gli quelle che mosso sono sicuro quelle che vinco quindi niente una barriera ti impedisce di passare. E questo è perché Kieran non si può ancora sconfiggere anche se è raggiungibile. Um, uh, la diminuzione di danni al um, da, uh, da terreno incendiario non l'ho scelto perché comunque sono piuttosto inutili visto che ci abbiamo lo speed e poi quello riduce i danni non li minimizza al massimo Con Link eh, non vado molto male, però eh, comunque vado poco meglio di Mario. Abbiamo vinto... lo spiritiello del libro è un altro uh, è un altro spirito che ho perso e eh, basta eh. per fortuna metto sempre i personaggi casuali così si può tagliare meglio Um, il primo personaggio che ho usato contro lo spiritello del libro è Donkey Kong Sono morto perché eh, uh, Yoshi aveva fatto un uovo, l'aveva buttato giù E non sono riuscito a fare il recovering per tornare sulla piattaforma Visto che quello di Donkey Kong non è molto forte Double kill Credo che... Sì, questo è l'ultimo di oggi. Trida. Tridra. E lo sconfiggo con... Lo vedremo ora. Visto che non me lo ricordo. Credo Picchu. Olimar. E non perdo. Cioè uno di... È uno di, di quelli che odio. Ah è vero Fox L'unica mossa che mi piace di Fox è il, il B su perchè è piuttosto potente se non riesce a, ri a ritornare sulla piattaforma e abbiamo vinto preedra con forza ho fatto un casino e ora scopra una scusa e ora che spiriti si fanno questo è solo un dungeon non porta nessuno spirito Guarda la mappa e eh, la mappa è completata non c'è più nient'altro da fare a parte i dungeon della prossima. De, che faremo nella prossima puntata allora, Come vedete sono apparsi bla bla bla outro bla bla bla iscrivetevi ciao